volo? ah, what I'm waiting Piero Barone, sentiamo Piero Barone se mi risponde Piero Barone, Barone Piero Barone, Barone Piero Barone, sentiamo sentiamo se mi risponde sentiamo Piero Barone del volo Carmen Rosa I'm trying to phone to Piero Barone no. Ciao Red! Allora Piero sei in diretta. Che è successo? Con chi siamo in diretta? Non lo so, c'è una Carmen Rosa che dice Ronny, where are you inviting Piero Barone from il volo? <ride> Salutami tutti allora. Ma do, dove siete? Noi siamo adesso in Italia, stiamo, ci stiamo preparando per il tour in Sud America. E quando partite? E partiamo tra poco meno di due settimane. Ah, ci picchia, ragazzi se saremo fuori un paio di mesi. Eh, ma vi, cavolo, vi stanno andando bene le cose. Vi vedo in, da tutte le parti. Non siete stati nemmenti? Eh, Quest'anno quest ci stiamo impegnando. <ride> Abbiamo fatto un, un bel giro, adesso manca il Sud America. E siccome è un giro abbastanza, un abbastanza impegnativo, abbiamo deciso di dedicare la prima parte dell'anno a tutto il Sud America. Tu sei stato, no? Immagino. In Sud America sì, sono stato in alcuni paesi: sono stato in Messico, Guatemala, Argentina, Uruguay, Cile. Bellissimo. Ah, no, sì, Guatemala, no, anche, anche, anche quell'altra cosa. Colombia. Ah, Quest'anno andiamo in tutti questi posti che hai nominato cavolo bello ragazzi comunque. Sì, sì. tu stai bene Red. io sto benissimo senti piero ma una cosa una curiosità ok voi girate il mondo ma avete tempo per godervi le città dove andate o no ma dipende fortunatamente eh, personalmente ho, ho la passione della corsa sai che mi piace fare le maratone così, quindi ne, ne approfitto per cercare di mettere insieme le due cose, visitare le città e correre. Quindi quando arrivo in una città scendo nella hall dell'hotel alla concierge e mi faccio fare l'itinerario, il percorso eh, per visitare un po', sai chiaramente non tutto, però in 10-15 km riesci a visitare tanto in una città. Poi quando, quando si è in tour uno devi sempre preservare la voce non ti puoi permettere dipende anche dalle condizioni climatiche che trovi nei posti però quando possiamo ne, ne approfittiamo per visitare le città poi quest'anno devo dirti che sono rimasto affascinato da Sydney in Australia è stato un, abbiamo trascorso tre giorni abbiamo avuto modo di, di visitarla è stata incredibile poi in Sud America conosciamo gran parte dei paesi ma chiaramente mancano ad esempio, io non sono mai stato nelle piramidi in Messico. Quella è una cosa che mi manca. Un giorno ci riuscirò, però dobbiamo organizzare bene il viaggio. Ma quando si è in tour, sì, riusciamo a vedere, ma non da, da, da turisti. ecco Beh, Le piramidi sono, sono belle. Io, io sono stato eh, partendo da Toulon, eh, sono andato su e ci sono. Sai, c'è molta magia. Sai, sai una cosa che ho, ho ospitato, devo ancora montare l'intervista, ho ospitato a Dinga Vazzi, che è una mia amica dell'UNESCO, dirigente UNESCO, con il direttore di, di Machu Picchu. Però hai visto cosa è successo quest'anno lì a Machu Picchu? hanno chiuso, hanno dovuto chiudere e sono, dei turisti sono rimasti là dentro. E, e, è successa una cosa molto particolare. Adesso devo, devo approfondire la, la questione, però il giro che mi piacerebbe tanto fare è eh, Machu Picchu, eh, Bolivia, fare, fare tutti quei posti, il mare, cos'è il mare, cos mare o il lago di sale? C'è quel posto lì, aiutami, che, che cos'è? Guarda, guarda Piero, se organizziamo... Vabbè che beccare libero uno del volo è come beccare libero <ride> che ne so, <ride> però, però se organizziamo non andiamo solo, intanto andiamo a Machu Picchu eh, con l'UNESCO e con i, e il direttore e quindi che ne so, possiamo stare la notte dove non ci si può stare nessuno, Ma eh. poi, poi ci sono altri siti che, che i turi, dove i turisti non possono andare, come a Bisseu, ci sono i curanderos e possiamo fare un giro così? Sì, però dobbiamo documentarli perché ok, i turisti non possono andare, ma noi dobbiamo far vedere questi posti. Ma ascolta tu, mi hai mai visto senza telecamera? Ma Infatti, guarda, vedevo in questi giorni delle tue immagini quando ehm, sei andato, eh, dove ero in Irlanda, con Pavarotti a, a intervistare, io due, c c quel, tu avevi un giubbino se non erro giallo. Esatto. Oh, padre, sì. Vedevo quelle immagini, Poi, esattamente un paio di giorni fa. Dico, ma guarda, ma guarda Red, che grande che grande esperienza, che, che grande onore ho avuto di poter stare in mezzo a, que, a, a quelle persone, cioè tu avevi alla tua sinistra Pavarotti che tra l'altro hai fatto il viaggio con lui e, e, e poi io due, se, guarda, ho i brividi solo a ripensare e a cercare di immaginare cosa hai provato tu. Ma per sapere che io ho avuto nel mio programma per dirti le cose importanti, ho avuto un gruppo internazionale che cazzeggiava, si chiamano Il Volo, non so se li conoscono. no? Pensa li ho avuti nel mio programma che cazzeggiavano. <ride> Ma in realtà siamo così, ci conosci, no? Perché prima eravamo a cena, siamo andati a cena, poi ci siamo ricordati che avevamo un programma da fare. <ride> Sì. e pensa che c'è stato anche uno stronzo di quel gruppo che mi ha rotto il jukebox e guarda che è ancora rotto eh. Ignazio, Ignazio ti, ti chiedo di, di, di puntualizzare questa cosa <ride> ok Senti, ma do, dove sei in questo momento? Italia ma dove? in questo momento sono in Sicilia sono venuto a trovare la mia famiglia ah cazzo bello eh, perché sai mi muovo in base alle condizioni climatiche Adesso, visto che in Sicilia c'è un clima incredibile, eh, devo dirti che oggi sono andato anche al mare, non fate il bagno, però sono andato al mare per, per prendere un po' di colore, un po' di vitamina D. Eh, vabbè, senti, magari un giorno facciamo un collegamento, visto che adesso siete sempre in giro. Quando vuoi. Quando vuoi. Anzi, ti mando, ti mando qualche video dal Sud America. Eh, eh, quando sei in Sud America, ma l'hai già fatti i video o li devi fare? No, adesso che vado, adesso che andiamo in tour. Eh, allora, fai qualche video, poi magari mi collego una sera per me, pomeriggio per te, in Sud America. Volentieri. Okay. Va benissimo. Scrivimi quando vuoi. Red, un, un abbraccio grande, salutami tutti. Anzi, saluto tutti gli ascoltatori. Senti, salutano tutti qui. Beato lui, ci stanno dicendo, grande Piero e tutte queste cose. Non leggo i messaggi perché preferisco parlare con te. Ok. <ride> Ah, ah, ah, ti ti, ti faccio do una domanda, avete mai visto l'Aurora Boreale? No, quello mi manca, eh. è perché quello è un viaggio particolare che devi organizzare per tempo, c'è un periodo dell'anno, devi andare con delle persone del posto, quindi sai benissimo come funzionano i nostri calendari, è tutto, tutto davvero complesso e complicato poter mh, pianificare un, un viaggio. Però ci, ci sono due viaggi che vorrei fare. Uno, andare a vedere l'Aurora Boreale, ma, ma soprattutto il viaggio della mia vita sarà Vietnam-Tibet. Ah! Zio. Questa è una cosa che prima o poi farò nella vita. Beh, Vietnam non ho agganci, ma in Tibet sì. No, avrei qualche aggancio ovunque. Chiama adesso dopo di me un monaco tibetano. No, no, no però, però ho agganci con la casa del Tibet in Italia e quindi magari si può... Dai, vediamo, vediamo, dai. dai ci ripromettiamo di fare un viaggio assieme. Io partirei dal Machu Picchu e da Perù quei posti lì. Vai a vedere su internet il, il lago di sale. Il allora il lago di sale, di sale prima me l'hanno scritto, fammi vedere dove me l'hanno scritto, ma hanno scritto il nome, mamma mia quanti messaggi. Penso sia Bolivia, penso sia Bolivia. No, ma si chiama Salar la... de Uini. E dove si trova? E che cazzo ne so io, cioè, <ride> l'ho scoperto da te. <ride> okay. Ma ti guardo, ho visto delle immagini perché un mio, mio caro amico è andato a fare quel viaggio e mi mandava delle fotografie, sembrano delle, delle realtà surreali. Ok, la terra è bella, dobbiamo difenderla, ok? Assolutamente, assolutamente. Red, un abbraccio grande. Ciao, ciao Piero. Buonanotte a tutti, ciao, ciao.